per dichiarare il voto favorevole della maggioranza a questo ordine del giorno eh, vorrei dire anche due parole eh, sul tema eh, nel corso degli anni c'è stato questo passaggio della discussione della Tari da eh, Ama qua Roma che ha generato tutta una serie di, di problemi e comunque è stato un passaggio decisamente complesso nel momento in cui mm. bisognava un po' accelerare per uh, spingere sul uh, um, contrasto all'evasione tariffaria diciamo che sostanzialmente è, nata, è, è partita la pandemia per cui si è, si è un po' bloccata uh, la consiglia Baioride, ma è vero <ride> ah no. Vabbè, nessun problema, nessun problema Valeria. E, e, no, è, è vero, cioè, voglio dire, c'è stato questo problema, però è una cosa molto importante che, su cui bisogna effettivamente spingere l'acceleratore perché è veramente seria, per cui la maggioranza voterà a favore. Grazie.